Io sono Raffaella Rossi e ho il piacere di presentare questo secondo incontro eh, in cui insieme al Politecnico di Torino cerchiamo di leggere la realtà attraverso gli open, dati, gli open data. Eh, per questa sera ringrazio il dottor Giovanni De Santi e il professor Ettore Bompard, spero di avere una pronuncia corretta. E dunque, per chi di voi c'era già al secondo incontro, l'altra volta, al primo incontro, scusate, la, la scorsa volta abbiamo parlato del, dell'Ucraina. Abbiamo attraversato un po' insomma, il, il territorio, abbiamo visto le risorse che caratterizzano questa terra, abbiamo cercato di capire quello che, che sta accadendo. Questa sera in realtà ci, ci spostiamo, se vogliamo, l'argomento è un po' diverso perché eh, questa sera parliamo di crisi energetica globale e nuovo equilibrio mondiale, che è un tema in realtà se vogliamo abbastanza anche insomma, vicino, che tocca in più, in più punti quella che è la crisi dell'Ucraina in questo momento l'incontro diciamo, sarà diviso in due parti avremo un primo momento in cui il professor De Santi ci illustrerà quella che è stata la politica energetica europea negli ultimi anni che è stata diciamo, scandita da, varie, da vari momenti che sono stati un bivio se vogliamo dopodiché ci addentreremo in maniera più approfondita in quella che è la, la sicurezza della, della politica energetica quindi a questo punto rilascerei la parola se vuole se vogliamo iniziare a parlare qual è, qual è stata la, la politica appunto europea italiana in, in questi anni negli scorsi anni sul livello energetico, No, sì, adesso sì, adesso allora buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie dell'invito. È anche un mio piacere personale perché è la prima volta che incontro il pubblico nella nuova veste di membro del Politecnico di Torino dopo aver appunto accettato l'invito del Rettore e aver lasciato la Commissione Europea dove ho svolto tutta la mia carriera e quindi con piacere diciamo che spenderò alcune parole per spiegare l'immane sforzo della comunità scientifica di tutta l'Unione Europea per sviluppare una politica energetica di livello per tutta l'Europa perché questo è il problema. Ricordiamoci che l'energia specialmente era un tabù per quanto riguardava l'istituzione europea, era un, diciamo, un, un asset talmente eh, importante e talmente, talmente delicato che veniva lasciato totalmente nelle mani dei Paesi membri. Quindi aver iniziato una politica europea sull'energia è stato un guadagno ed è stato uno sforzo importante. La politica europea, io farò un breve riassunto ovviamente delle caratteristiche principali di come si è sviluppata negli ultimi vent'anni per poi passare la parola al collega Ettore che invece andrà più sul discorso della sicurezza perché è chiaro che avessimo fatto questo incontro due mesi fa avremmo potuto parlare solo esclusivamente appunto di questa politica energetica europea che significa la decarbonizzazione del, del sistema energetico Oggi come oggi è chiaro che gli eventi geopolitici comportano un'attenzione chiaramente assoluta su quello che è l'aspetto della sicurezza, che chiaramente è un aspetto, è una parte della politica energetica europeo, europea, ma oggi come oggi per l'interesse immediato del cittadino diventa preponderante, su questo è evidente. Quindi cercherò di... Sintetizzare quelle che sono state le evoluzioni principali per quanto riguarda la policy europea sull'energia e quindi passerò, ripeto, dopo ci soffermeremo sulla parte eh, della sicurezza. Quindi, qui vedete semplicemente tutto il percorso che la policy europea ha fatto e come vedete la politica europea per l'energia è relativamente giovane, si inizia verso la fine degli anni del secolo scorso, si comincia a parlare quindi di una trasformazione del sistema energetico basato a quel tempo su combustibili fossili, a introdurre il discorso di rinnovabili, di biocombustibili, cosa che è stata fatta con grande eh, sforzo e anche con alcuni errori perché eh, questi primi passi della Commissione Europea non sono stati accompagnati sempre da uno studio scientifico approfondito quindi si sono messi dei target, degli obiettivi che poi si sono rivelati non proprio sostenibili questo è stato un lesson learned che è stato poi recepito dalle autorità europee e quindi si è sviluppato sempre di più un atteggiamento molto prudente e molto diciamo sì, conservativo Qui però io preferirei, per non essere lungo, trattenermi e soffermarmi solo su quegli step che voi vedete sottolineati in giallo, perché sono quelli più vicini a noi, e più significativi. Si parte dall'evento di Parigi. Nel 2015 no, la COP21 significa il vero inizio della politica europea per l'energia sostenibile, perché l'ONU presenta l'agenda 2030, che è... Corrispondente a quel cerchietto che immagino molti di voi conoscono su tutti i Sustainable Development Goals, che sono 17 obiettivi, che significa sostanzialmente significa che lo sviluppo della società deve essere analizzato a 360 gradi. Non si può più fare la politica del, dell'acqua la politica dell'energia, la politica del, dell'equità sociale le politiche del, del, dell'industria separatamente. Dobbiamo sempre in ogni momento capire le interlinkage quindi tutte le connessioni fra le diverse politiche e questo è stato un cambiamento epocale perché voi potete immaginare qualunque direttiva, qualunque decisione qualunque proposta della commissione prima che venga messa adesso, devo andare a vagliare tutti gli effetti negativi e positivi, perché ci sono anche effetti negativi, sulle diverse politiche. Quindi se io voglio fare una nuova politica sulla, come adesso, sulla politica agraria, io devo andare a considerare quali sono gli effetti non solo sul, sull'agricoltura, ma sul, sul food, sull'energia, sull'acqua, sull'ambiente, sull'equità eh, civica. Quindi questo... È uno sforzo enorme perché significa sviluppare degli algoritmi e dei modelli che vanno a calcolare ex ante tutti i vari impatti, che non è facile, e poi vanno verificati. Quindi la, la conferenza di Parigi ha questo merito, che inizia un cammino nuovo per la nostra società, per l'Europa, e che considera per quanto riguarda l'energia non solo i cambiamenti climatici come riduzione delle emissioni, ma anche l'adattamento fino a Parigi la climate change adaptation non era praticamente una politica europea, si rimandava ai Paesi membri ma non si dava nessun tipo di guideline. Quindi Parigi è veramente il milestone, eh no? è il cornerstone della nuova Europa per quanto riguarda non solo l'energia ma tutto il sostegno, tutto lo sviluppo sostenibile. Quindi che cosa succede? Vedete che subito dopo l'Europa recepisce il messaggio di Parigi e inizia una reflection paper, quindi dice dobbiamo sviluppare una strategia a lungo termine e a medio termine, quindi si comincia a parlare di strategia 2050 e 2030, questo nel 2018, nel 2016, perché? Perché se vogliamo arrivare veramente al target finale di una neutralizzazione, cioè di non avere emissioni più di quello che la Terra può assorbire, quindi avere un climate neutral, nel 2050 dobbiamo mettere in atto tutta una serie di, di cambiamenti che non erano nemmeno stati concepiti. Quindi si inizia un, un reflection paper nel 2018 e nel 2019 e si arriva al secondo quadrino giallo che è l'European Green Deal. Ora poi mi ci soffermirò, quindi qui dico semplicemente l'European Green Deal è veramente il momento in cui l'Europa prende posizione. E dice da qui in avanti la politica dello sviluppo sostenibile è dettata dall'agenda del Green Deal, che lo possiamo tradurre come una sfida verde, un patto verde, chiamiamolo come ti pare, ma è veramente l'emblema del, della nuova commissione. La nuova commissione inizia nel 2019 e il vicepresidente Timmermans viene messa a capo di questa eh, strategia. Cosa vuol dire? Segue immediatamente dopo, e ora andremo a vedere, la prima legge sul climate law, quindi inizia a dire va bene adesso quello che era la strategia indicata dai reflection paper i reflection paper non danno una, un mandatorio dicono solo dobbiamo arrivare lì ma non era vincolante per nessun paese il primo vincolo arriva con la Kramer Law del 2020 che dice adesso qualunque paese europeo deve arrivare nel 2030 ad avere una riduzione del 55% come lo decidono loro perché l'Europa non è Un'unione politica, quindi lascio la libertà alle, alla Francia di sviluppare la propria politica energetica col nucleare, all'Italia con il fotovoltaico, all'Austria pure. Ma tutte e due devono arrivare al 55. Quindi diventa vincolante. E arrivare al 2050, ripeto, avere un clima neutrale, un climate change neutrale. Allora ecco che gli ultimi due, che ora andremo a andare, sono il FIFT for 55, cioè come arrivo al target fissato dalla legge sul clima. Quindi io devo spiegare come fare, quali sono le misure in concreto e l'ultimo è quello del ripava EU, ripava EU, che è un rinforzo del FIFA 45 perché de della guerra sull'Ucraina. E quindi lì poi Ettore spiegherà che cosa vuol dire la diversificazione del gas, tutte quelle. Quindi eh, a questo punto, ecco, quindi ho detto Parigi, Parigi è, ripeto... Il momento in cui tutto il mondo accetta, ci sono 196 paesi che accettano questo commitment, cosa che non era successa a Kyoto. vi ricordate che Kyoto è stato un fallimento perché? Perché era stata un'imposizione. Si era detto dall'alto in basso, voi dovete fare questo tipo di percorso virtuoso solo i paesi ricchi, non i paesi in via di sviluppo, e quindi naturalmente si era creata una concorrenza che, sleale che non poteva coesistere. quindi si passa invece a un bottom up, quindi a una, un, un agreement che viene spontaneamente portato avanti dal paese, ma non è vincolante di nuovo è un agreement, non è un vincolo legislativo quindi questa è la differenza fra Parigi però viene portato avanti questo tipo di approccio che viene ratificato da tutti i paesi, questo è stato l'inizio dell'Europa ricordiamoci che l'Europa conta per uno, perché l'Europa è l'unico continente che si è, portata avanti con una voce sola all'unisolo di tutti i paesi, quindi non va l'Italia, va l'Europa. Ecco, questo è, ripeto, il Green Deal. Il Green Deal traduce tutto quello che ho detto in una politica, come vedete, non so per chi di voi è abituato a lavorare con le politiche a commissione, ma questa è stata una rivoluzione, perché, come vedete, il Green Deal significa tutte queste politiche che prima erano diciamo, emanate, implementate, Valutate in maniera separata, c'è la policy dell'energia, dell l'energia è una sola politica: clean, affordable e secure, quindi la, la policy della commissione è molto chiara: l'energia deve essere a tutto tondo quello che vogliamo sostenibile. Lo stesso è il climate action, quindi c'è l'impegno, come ho detto, alla neutralizzazione, ma poi ci sono altre cose: c'è il trasporto, c'è tutta la politica agraria, farm to fork, farm to fork. È una rivoluzione perché dice che tutta la catena alimentare, agri-food, deve essere valutata nel suo insieme. Pensate che all'interno c'è l'agricoltura. L'agricoltura, solo, solo la cosiddetta la, la politica agraria comune, sono 54 bilioni di euro all'anno distribuiti. Bene, questa politica dell'agricoltura non viene gestita dalla DG Agricoltura. Di responsabilità del Fantofoca e della G Santé della salute che gestisce molti meno soldi ma per dire che alla fine quello che interessa al cittadino è avere una filiera che porti alla creazione di un, di un sistema del food eh, sostenibile sano affordable quindi che non lasci indietro le, eh, soprattutto le, le, i gruppi di persone più vulnerabili ecco le, poi c'è tutto il problema dell'ecosistemi del, del, del della biodiversità quindi e al centro cosa si mette? Guardate, SDG di nuovo si mette Parigi e si mette l'Earth Observation, perché si dice che tutte queste politiche devono diventare moderne, devono essere digitalizzate. Come digitalizzo? Usando gli strumenti che la tecnologia adesso mi manda a disposizione. Quindi questa è una rivoluzione copernicana per i Paesi membri, per la Commissione, per dire da qui in avanti qualunque policy che io metta in atto, devo andare ad analizzare su tutti i fronti il fronte energetico, il fronte ambientale il fronte sociale, il fronte eh, legale il fronte diciamo sì eh, economico quindi questo è importante andiamo avanti arriviamo al FIFO 55 quindi definito il target di arrivare al meno 55% nel 2030 con emissione delle greenhouse gases e il neutral quindi emettere quanto io posso assorbire e' chiaro che io devo capire come ci arrivo. Allora, nel 2000, e questo, attenzione, questo è stato il, il contributo che la Commissione Europea per l'Unione Europea ha portato alla COP26 di Glasgow, che se vi ricordate è stata fatta a novembre dell'anno scorso ed è stata da molti giornali detta che era stato un mezzo fiasco. Ma il fiasco dipende come si misurano le cose. Questa è una una COP più tecnica, perché doveva andare a definire quale metodologie si possono utilizzare per implementare Parigi, perché si fanno i proclami, ma poi quando io devo andare a mettere e verificarli, che metodologia uso? Ecco, la COP26 è stata importante perché l'Unione Europea ha portato il nuovo target, che era il 40%, come vedete quanto si è passato, dal 40 al 55%. Questo è un abisso non so neanche se ci riusciamo, ma questo è il target. Allora, per fare questo, vedete, si deve aumentare la penetrazione delle rinnovabili, si deve aumentare significativamente l'energy efficiency, l'energy efficiency in tutti i settori, trasporto, buildings, industria, quindi industria deve diventare circolare. Queste sono trasformazioni epocali che costano al cittadino, costano all'industria, perché un'industria circolare significa andare a stravolgere tutto quello che è il processo lineare nei secoli, quindi andare a riutilizzare le risorse, andare a rivalutizzare le, il waste, quindi è tutto un disaccoppiamento fra il progresso economico e diciamo anche industriale da quello che è l'uso delle risorse. Poi ci sono tutta una serie di altri target, quello neanche leggo, cioè nuovi fuels per, per il, abbassare il CO2, nuovi fuel delle, delle auto, quindi il CO2 delle auto ora uscirà l'Euro 7 che, ve lo dico, qualunque tecnologia, voi usiate, diesel, benzina, è la stessa cosa, quindi non è vero che il diesel in cui è la stessa identica cosa, si comincia a fare dei nuovi fuel sul maritime e sulla viecio che erano completamente esautorati dal precedente accordo di Parigi, quindi c'è un programma molto stringente che la Commissione Europea adesso impone a, a, a, ai Paesi membri. Quindi sto volando per dire che la policy dell'Unione Europea vuole veramente generare un'energia che sia sostenibile, sostenibile in tutti i lati. E si arriva quindi alla al discorso della sicurezza che chiaramente è una componente della sostenibilità perché se io devo avere una, una, una, una fonte di energia che non, non inquina, che è equa, ma che è precaria perché non riesco a garantire il supplemento o il supply, quindi la fornitura di, quella, di questa fonte, è una cosa che non è sostenibile. Quindi si sviluppa tutta una serie di eh, procedure di regolazione del mercato del gas, di, di solidarietà per cui una parte dell'elettricità e una parte del gas devono essere portate da un Paese membro all'altro e si arriva alla fine, come vedete, al Ripava EU. Ripava EU è l'ultima comunicazione della Commissione fatta dopo la crisi dell'Ucraina e qui si comincia a entrare nel problema della sicurezza. Perché? Perché una, innanzitutto si dice che la, la, il target è molto semplice. La Commissione europea vuole che l'Europa diventi indipendente dal gas russo entro il 2030, non dal gas, da tutti i combustibili fossili entro il 2030. E si dice anche in maniera molto ambiziosa che entro quest'anno due terzi si devono raggiungere: due terzi. Quindi sono obiettivi molto importanti, senza contare il fatto poi che si deve. Eh, adoperare tutta una serie di manovre finanziarie per permettere degli aiuti, avete visto la defiscalizzazione che abbiamo avuto sulle accise tutte cose permesse dalla Commissione Europea in deroga al patto di stabilità quindi vi è una prima reazione immediata per l'emergenza e qui vedete cosa significa la, il, il, il problema dell'emergenza qui più di tutto di, di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e questo avete visto il nostro primo ministro si è mossa, è andato a, a fare i vari contratti a destra e manca per che questo la commissione europea lo voleva due significa avere più scorte quindi aumentare lo storage perché lo storage già di suo ha un terzo de, di potenzialità per il nostro riscaldamento quindi avere le risorse al piene al 90 per cento già è un grosso passo in avanti poi cominciare a considerare anche la possibilità di miscelare sul gas degli delle, delle altri tipo il metano il biometano o l'idrogeno verde. Quindi si comincia a parlare sempre di più dell'economia idrogena. Attenzione perché l'idrogeno a mio avviso diventerà un elemento chiave in futuro per, non solo per il trasporto ma anche proprio per i processi di energia e di combustione. Quindi come vedete esistono delle misure per l'emergenza e misure invece più strutturali. Quindi si accelera la penetrazione delle rinnovabili, si va a incentivare, ripeto, la produzione di eh, elettrificazione, del trasporto e anche dell'idrogeno, quindi si va a, a cercare di trasferire il più possibile e accelerare come con incentivi economici e a, alla fine il trasferimento, il, la trasformazione dell'industria. Questo è il grosso passo, avere un'industria che il più possibile diventi circolare, un'industria che diventa appunto virtuosa e utilizza delle digitalizzazioni perché il problema sarà avere un'innovazione nel processo produttivo e, eccetera eccetera quindi per concludere questo prima di passare a Letto, volevo far vedere questo è circa l'andamento dell'energia in Europa e in Italia così come si è sviluppato negli ultimi decenni si vede benissimo che per quanto riguarda l'Europa l'energia eh, ha un piccolo contributo da parte bassa del carbone, poi la parte blu scura è tutta la parte di olio e quindi sostanzialmente è il trasporto, poi vi è la parte più chiara che è il gas, poi ci sono la parte di rinnovabili il verde grosso è la parte di elettrico e sopra c'è il riscaldamento, il riscaldamento o uso diciamo, delle, delle biomasse. Come vedete l'andamento europeo non è poi così tanto distante da quello italiano, si nota un calo ovviamente del consumo totale di energia nel periodo del crisi dopo il 2008 fino al 2010, poi un leggero recupero e di nuovo un calo negli ultimi, negli ultimi due anni dovuto al Covid e dovuto alla crisi quindi sostanzialmente questo fa vedere come l'elettrificazione di cui poi dentro ci parlerà ha già lì per un 20-25% dei consumi di energia e questa elettrificazione come viene prodotta qui è quello che mi premeva far vedere perché lì entra il discorso del gas cioè mentre in Europa vi è una grossa componente nucleare, e si vede perché è la componente grigia che eh, ha un'incidenza importante. La parte gas, che di nuovo è il celeste chiaro, è una parte importante, ma non quanto in Italia. Quindi in Italia, come si vede sulla destra, tutta la componente che non può essere prodotta dal nucleare viene compensata col gas. Ecco perché noi siamo molto scoperti Adesso sul gas russo, perché fatto ridotto notevolmente nel corso degli ultimi anni la produzione via carbone no? e anche di olio, perché erano più cari, più inquinanti, quindi era già stato inciso un phase out dell'olio e del carbone, si è puntato sul gas, uno perché costava meno, l'altro perché è molto meno inquinante rispetto agli oli combustibili, in attesa del rinnovabili, perché rinnovabili in Italia sono cresciuti parecchie. Ma le rinnovabili hanno questo problema qui. Se voi andate a vedere il, il carico su in alto, la linea in alto, è il carico che, di energia che viene distribuito lungo un giorno. Questo è un giorno del 5 aprile, quindi pochi giorni fa. E come si vede vi è una contribuzione e un, un, un apporto da parte delle rinnovabili che sono mi chiedono, mi chiedono il ah, microfono. Sì, che sono quelle in basso e quindi come si vede c'è il fotovoltaico quindi il solare è quello giallo c'è l'eolico che è questo qui oh, sono tornato indietro no, no. indietro si riesce allora indietro deve essere questo sì quindi solo per far vedere che nel consumo generale e nel, nella nel necessità di energia vi è un gap quindi rinnovabili, quando si parla di rinnovabili al momento attuale dobbiamo considerare che vi è sempre un gap soprattutto durante le ore notturne perché manca chiaramente il solare e a volte il vento c'è a volte non c'è. Quindi questo è un esempio durante una settimana si vede che il vento l'eolico che è quello diciamo rosso bordeaux esiste poco nei primi giorni lo è un po' di più durante gli ultimi tre giorni della settimana. Quindi vi è un, andamento, un contributo da parte dell'energia del, del eolica che è importante ma che non è costante. Quindi il problema che poi si ripete a livello eh, annuale, il problema delle, delle rinnovabili come sappiamo tutti è che non è un'energia costante come quella del gas che uno brucia o il nucleare che uno utilizza e che ha diciamo il plateau sul quale puoi innestare le rinnovabili. Su questo andamento qui è quello che ora ci porta e questo è il mio ultimo slide, a parlare della dipendenza. Cioè quando parliamo di dipendenza energetica, quindi di sicurezza, e questo è chiaro, si, può, si vede bene che va in contrasto con il discorso che dicevo prima, perché tutte le fonti energetiche, quindi sia olio combustibile, sia gas, sia eh, carbone, L'Italia importa quasi la totalità, si vede che importa il 90% di carbone, il 90% più o meno di gas, il 90% più o meno di oli, mentre è chiaro che i rinnovabili sono quasi del tutto fabbricati in casa, diciamo così. Quindi è chiaro che se uno vuole sviluppare un sistema energetico il più indipendente possibile, i rinnovabili sono una soluzione, è evidente. E infatti vedete che l'Italia dipende al 75% dall'importo di energia dall'estero. Questo è il problema fondamentale. Quindi da una parte i rinnovabili hanno questa caratteristica di alternanza, quindi non è una sostanza, eh, una fonte costante, dall'altra però è una fonte che ti permette di avere indipendenza energetica. E quindi concludo dicendo che la Commissione Europea, quello che vuole fare è che in futuro noi dobbiamo Trovare la soluzione per emanciparsi dal discorso del, del gas e comunque dei fossili della, della Russia, questo è vero, ma non dobbiamo però buttare l'ortica tutto quello che abbiamo fatto finora, cioè questo, questo percorso virtuoso che ci porta a far sì che nel 2050 avremo un sistema sostenibile. Cioè è inutile che io ora pensi di rimettere a funzione tutti i sistemi di produzione, carbone sporco piuttosto che oli, o posso fare come soluzione tampone, ma questi sono costi che poi ci dovremo trovare in futuro di nuovo. Quindi la Commissione quello che vuole fare è abbinare le due cose, incentivare tutto quello che è green, tutto quello che è, ripeto, sostenibile, a un'esigenza chiaramente di diversificazione, come appunto Ettore ci farà vedere, di dipendenza energetica che non possiamo dimenticare. Ma l'unica soluzione è avere una soluzione globale, una soluzione intelligente a 360 gradi che abbina le due cose, altrimenti le nostre future generazioni si potrebbero anche trovare in una situazione peggiore dell'attuale e questo non lo vogliamo. Quindi noi vogliamo sì reagire, sì renderci indipendente, ma senza, ripeto, dimenticare che il percorso assolutamente faticoso che abbiamo iniziato, convertendo tutto il nostro sistema di produzione, la manufatturiera, tutto lo stile di vita, le città, questo deve continuare e continuerà andando avanti a copiare questi, due, questi tre lati della sostenibilità che esistono sempre. Quindi, sicurezza al provvedimento, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e certamente sostenibilità anche economica. Ecco, io mi fermerei qui perché penso che poi sulla parte sicurezza... Sicuramente, posso... grazie mille, anzi interessantissimi grafici sul, sull'eolico, veramente eh, a, non, non sapevo tra l'altro che ci fossero degli andamenti dovuti alla, diciamo alla settimana, che cambiassero nel corso della, della settimana. Eh, abbiamo visto quindi la, insomma, tutto il discorso legato alla sostenibilità ambientale, e come si è innescato questo appunto, processo virtuoso che punta alla neutralità climatica. Se possibile abbiamo visto appunto che c'è l'altra faccia della medaglia, che è la sicurezza energetica eh, tutti quanti siamo diventati familiari perché una mattina ci siamo svegliati e, eh, oh mio Dio, la sicurezza energetica, perché non ci abbiamo pensato prima? Quindi come siamo arrivati a questo punto? Sì, allora, grazie innanzitutto è un piacere e un privilegio essere qua questa sera. Grazie a Giovanni per l'introduzione, grazie alla nostra moderatrice. Io proverò a raccontare qualche cosa su una dimensione dell'energia che è quella della sicurezza e quindi la domanda che mi pongo e che pongo a tutti noi è siamo sicuri dal punto di vista energetico e vedete pensando un po' alle cose che stanno succedendo alla sciagurata questione della guerra dell'Ucraina e all'aspetto dell'approvvigionamento del gas ecco per fare questo, questo discorso parterei ricordando a tutti noi qual è il viaggio che fa l'energia è successo abbiamo perso abbiamo perso la presentazione eccoci di nuovo qua eh, ecco e quindi partirei nel fare questa analisi, dicevo, dal viaggio dell'energia. Abbiamo da un lato, a sinistra, il fabbisogno, che sono le fonti energetiche primarie, possono essere rinnovabili o non rinnovabili, dal carbone, al gas, al greggio, all'energia nucleare, quelle rinnovabili che conosciamo, solare eolico ma non solo. Dall'altra parte, a destra, in verde, abbiamo gli usi finali, che sono i servizi energetici che ci servono nella vita di tutti i giorni. Ci sono quelli residenziali, quindi dobbiamo far da mangiare, dobbiamo scaldare illuminare le nostre case, c'è un settore commerciale, c'è il settore della produzione industriale, che ha bisogno di calore, di refrigerazione e così via, c'è il settore dei trasporti per la mobilità. Ecco in mezzo al fabbisogno che sono le fonti e agli usi finali che sono i servizi ci sono sostanzialmente le commodity. Allora il fabbisogno sono le commodity primarie e, e negli usi finali ci sono sia commodity primarie che secondarie. Se io Utilizzo il gas eh, naturale, lo posso immediatamente portare all'uso finale e utilizzarlo nel boiler di casa mia per scaldare l'acqua, oppure lo posso trasformare in una centrale termoelettrica e produrre energia elettrica per illuminare casa mia. Quindi il, il percorso dell'energia è sostanzialmente questo, fonti primarie, trasformazione, commodity secondaria, oppure fonte primaria, commodity primaria direttamente utilizzata, per i consumi finali. Nel fare questo viaggio eh, l'energia viene trasportata in modi diversi, ci sono corridoi cosiddetti open sea e cosiddetti captive, quindi ho una pipeline, un oleodotto, un gasdotto oppure ho delle navi metaniere o degli oil tanker che portano queste commodity sul mare. Il tema della sicurezza qual è? Che per essere sicuri noi dobbiamo avere le fonti primarie, in un paese, come ha fatto vedere Giovanni un attimo fa, che dipende per il 75% per queste fonti primarie da altri paesi dall'estero, il problema è assolutamente rilevante. Ed è il primo tema sulla sicurezza. Per darvi due numeri di cosa sia l'energia nel mondo dal punto di vista dimensionale, potete vedere che il fabbisogno mondiale è 600 exajoule, grosso modo che corrisponde a 10 volte il fabbisogno dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea è energeticamente un decimo del mondo, che a sua volta è 10 volte il fabbisogno nazionale, che se volete vederlo come consumo medio annuale di un'auto, è 21 milioni di volte. E il fabbisogno annuale di un anno corrisponde più o meno a 3 volte il consumo di energia elettrica annuale media di una famiglia italiana. E questo così dà un po' un, un rapporto, un'idea un dei rapporti dimensionali dell'energia per le varie applicazioni. Sotto ci sono i rapporti di forza o meglio di energia nel mondo e si vede chi consuma l'energia del mondo e qui incominciamo ad approcciare l'aspetto geopolitico. No? Tutta l'energia del mondo corrisponde a cinque volte quello che consuma da sola la Cina. Quindi la Cina è un quinto dell'energia del mondo. Qui stiamo parlando di energia per gli usi finali che a sua volta è una volta il 30% in più degli Stati Uniti, che è il 60% più dei paesi europei, che è il 70% più dell'India, che è 1,8 volte il consumo della Russia. Se voi guardate questi pallini che sono proporzionali ai consumi, vedete una cosa estremamente interessante. La Cina ha un miliardo e mezzo di abitanti, gli Stati Uniti non lo so, 350 milioni, l'Europa 300 milioni, numeri molto così approssimati l'India ha un miliardo e mezzo anche lei più o meno di abitanti li avrà a breve allora vedete come non ci sia un'allocazione come dire, distribuite equamente tra i paesi del mondo. Ci sono paesi che consumano più energia e consumi, paesi che ne consumano meno. Quindi c'è una allocazione, come dire, unfair, che porta a tensioni di carattere geopolitico. L'energia è una risorsa scarsa e bisogna allocarla. Per allocarla ci sono due metodi, quello più bello che è il mercato, quello meno bello che è la guerra. Eh, andiamo a guardare che cosa capita nel nostro paese, quindi quanta e quale energia ci serve nel nostro paese. A sinistra di nuovo le fonti, no? i fabbisogni, a destra gli usi finali. Eh, quello che vedete in giallo è il gas che noi utilizziamo in Italia. Che corrisponde sostanzialmente al 42% del nostro fabbisogno. Poi abbiamo tanto greggio e prodotti petroliferi, abbiamo una piccola parte di energia elettrica che importiamo e poi abbiamo l'altro, dove ci sono i rinnovabili. Se guardiamo gli usi finali, il gas pesa per il 30%, abbiamo un 22% di energia elettrica che viene impiegata, come dicevamo prima, come commodity secondaria, trasformando queste commodity primarie. E Quindi il gas per noi è importante, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento, sia dal punto di vista degli usi finali. Tenete presente che una parte di questo gas, come vediamo fra un attimo, viene trasformato in energia elettrica. Quindi il gas ci serve per cuocere eh, la pasta, ma ci serve anche per accendere la luce quando arriviamo a casa. Questo doppio impatto che vediamo fra un momento. Ecco, dal punto di vista dell'energia fossile, da dove la prendiamo? Da chi siamo dipendenti? Di nuovo, qua vedete l'importazione di gas naturale e l'importazione di greggio da diversi paesi. Se voi guardate la percentuale di gas che importiamo dalla Russia, perché di questo stiamo anche parlando per la eh, situazione in cui ci troviamo, è circa il 43%. L'Algeria ha un'altra bella fetta, la Norvegia ha una fetta anch'essa rilevante, ma diciamo la fetta più grande è quella della Russia. La situazione dal punto di vista del greggio è sensibilmente diversa, perché vedete che la Russia gioca per un 11%, quindi è più diversificata. Riassumendo, il bisogno di gas per l'Italia nel 2020 era qualcosa dell'ordine di 70 miliardi di metri cubi, il 93%, come sottolineava Giovanni, è di importazione, il 43% arriva dalla Russia. Per quanto riguarda invece il greggio, nel 2020 eh, sostanzialmente eh, abbiamo importato 56 milioni di tonnellate, il 90% è di importazione, l'11% viene dalla Russia. Dobbiamo dire che la sicurezza rispetto al greggio è meno drammatica perché c'è un gran numero di possibili fornitori. Per il gas la situazione è un po' più critica. Se guardiamo il gas in Italia... Possiamo vedere la situazione no? in termini di approvvigionamento dall'esterno. Se abbiamo un fabbisogno dei 71 miliardi di metri cubi che dicevamo, ne prendiamo circa il 45% dalla, eh, dalla Russia. E di questa una parte importante, che vedete che è la freccia in basso, e la parte di gas che utilizziamo per produrre energia elettrica. Circa il 50% della generazione di energia elettrica nazionale è fatta con il gas. Quindi quello che dicevamo, il gas è importante per accendere la luce, non solo per avere l'acqua calda. E l'altra parte va direttamente agli usi finali. Per quanto riguarda l'analisi del problema energetico, si classifica sostanzialmente con quello che la World Energy Council aveva chiamato il trilemma energetico. Gli attributi che vogliamo avere per l'energia sono la sicurezza, che è quello di cui parliamo questa sera, quindi la dimensione della sicurezza energetica e la capacità di assicurare la disponibilità di energia nelle sue diverse forme e per i suoi diversi impieghi, nelle quantità richieste, nei luoghi in cui essa è richiesta, nel breve, medio e lungo periodo. C'è poi il tema della sostenibilità ambientale, cioè bisogna che noi soddisfiamo gli usi finali dell'energia senza compromettere i beni primari, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'ambiente nel quale viviamo. E il terzo è l'equità, che si riallaccia un po' al, al discorso del, eh, dell'India, no? che sono tanti e consumano poco. Allora ci vuole una certa possibilità di garantire a tutta la popolazione del mondo l'accesso all'energia che serve, che ha una declinazione infrastrutturale, ci vogliono infrastrutture energetiche e anche economiche. devono potersi permettere di pagare il conto a fine mese per le commodità energetiche che utilizzano. Ecco, tenete presente che negli ultimi anni, come diceva anche Giovanni, la sostenibilità è stata al centro. Decarbonizzare, climate change, pollution, era la parola chiave. I tragici eventi che stiamo vivendo in questo periodo hanno un po', non dico ribaltato le priorità, ma dato, un grande, dato una grande attenzione al problema della sicurezza che è una cosa, se volete, più immediata. Se io non ho le risorse energetiche che vedevamo prima, sto al freddo o al buio adesso. L'impatto ambientale ha una dinamica un tantino più di lungo periodo. Come la definiamo quindi la sicurezza energetica? Che cos'è? La dobbiamo definire con riferimento a due fronti, quello esterno e quello interno. Il fronte esterno è il paese in cui ce la commodity: o il gas in Libia, o il gas in Norvegia. Poi ho un corridoio, ho il Green Stream, il gasdotto, che dalla, Norvegia, eh, che dalla Libia arriva a Gela e porta il gas a Gela, che è l'entry point nazionale. Oppure ho il Transmed, che da Cabbon, dalla Tunisia, porta il gas a Mazzara del Vallo. Oppure ho una nave, una petroliera, che parte dall'Iraq e arriva al posto di Trieste. Oppure una nave metaniera che prende l'LNG, il gas naturale liquefatto, dal Qatar e lo porta a Panigaglia dove abbiamo il rigassificatore. Quindi questa è la prima dimensione esterna. Devo prenderla commodity dove è, perché sono dipendente per il 70% dall'estero, e portarla nel mio paese. Quando poi arriva nel mio paese la posso trasformare, il greggio diventa benzina, eh, diventa gasolio, diventa quello che diventa come commodity per gli usi finali, eh, diventa energia elettrica in no? una, una centrale elettrica, poi la devo trasportare all'interno del paese e distribuirla facendo arrivare gli usi finali. Quindi il paradigma della sicurezza è fronte esterno, commodity, corridoio fino all'entry point, poi dall'entry point infrastruttura nazionale. La rete elettrica deve essere tenuta in condizioni da non avere un blackout se no sul fronte interno perdo la sicurezza. E, e questo è un po' il paradigma della sicurezza in generale, quindi capite, guardando al fronte esterno, come gli aspetti geopolitici, la stabilità, l'affidabilità dei paesi da cui prendiamo eh, le commodity energetiche sia sì, estremamente importante. Se vogliamo parlare della sicurezza un po' a tutto tondo, elencare i componenti fondamentali, eh, abbiamo quella geopolitica che abbiamo appena detto, cioè bisogna riuscire a approvvigionarsi da paesi il più possibile stabili, quindi i paesi e i, e i corridoi che attraversano determinati paesi devono essere il più possibile sicuri. C'è l'aspetto tecnologico, quindi bisogna che i componenti riescano a sopravvivere a guasti, c'è l'aspetto di mercato, non ci dilunghiamo, ma sapete come la penetrazione di rinnovabili nel mercato elettrico italiano, che è un'ottima cosa per la sostenibilità, crei problemi di sicurezza, perché una grande percentuale di rinnovabili è difficilmente gestibile dalla rete, perché ci sono meccanismi di mercato che buttano fuori mercato impianti termoelettrici tradizionali, più costosi, che sono necessari a tenere in piedi il sistema elettrico. Ultimo è quello ambientale. Non avete eh, probabilmente idea di come i cambiamenti climatici impattino sulla sicurezza delle infrastrutture. Quindi un certo sistema elettrico era stato dimensionato per una certa velocità del vento, il cambiamento climatico, lo vediamo nel nostro paese, aumenta la velocità creando insicurezza. Quindi riassumendo, quali sono le minacce alla sicurezza dell'energia? Allora, la prima minaccia che è quella che noi discutiamo questa sera è quella geopolitica, in cui tensioni di natura politica o conflitti, ed è il caso che stiamo sfortunatamente vivendo in questi giorni, possono causare sospensione dei flussi energetici o danneggiare le infrastrutture. L'esempio non attuale, ma quello tradizionale che si cita, quello del 2009, in cui la crisi tra la Russia e l'Ucraina ha comportato la sospensione completa della fornitura di gas naturale attraverso l'Ucraina per 13 giorni, 7-19 gennaio, un impatto notevole. Le altre sono quelle accidentali, ci possono essere dei guasti, sono quelle naturali, o l'uragano, l'alluvione, eh, sono quelle sistemiche, quello dicevamo prima, un meccanismo di mercato, che favorendo una certa fonte può ingenerare insicurezza sull'infrastruttura e sono quelle intenzionali, gli attacchi terroristici. Voi non avete idea di quante infrastrutture energetiche vengano prese di mira per ragioni varie dai terroristi. Ecco, ci occupiamo in termini di sicurezza dell'aspetto geopolitico, che è quello che un po' è alla base della nostra chiacchierata di questa sera e vedete che c'è un, un indice che si chiama VGI, World Governance Indicator, pubblicato dalle Nazioni Unite, che si basa su sostanzialmente sei voci. Voce, responsabilità, stabilità politica, di assenza di violenza, terrorismo, efficacia del governo, qualità della regolamentazione, stato di diritto e controllo della corruzione. Sulla base di questi indicatori, paese per paese, si dà un punteggio al paese in termini della sua stabilità, se volete, della sicurezza di approvvigionarci da quel paese. 100 è il massimo rischio, questi paesi che vedete citati qua sono quelli da cui noi ci riforniamo e vedete che la Norvegia è un paese molto tranquillo, 2.4, il più piccolo valore di rischio. La Libia, da cui pure ci riforniamo, è dell'ordine di 100, il Venezuela è dell'ordine di 100, l'Iraq pure. Eh, vedete che gli Stati Uniti sono 22 qualche cosa, noi siamo 32. Allora capite che scegliere il paese se è possibile da cui rifornirsi è un aspetto chiave per la stabilità, potendo scegliere, non sempre così, è meglio rifornirsi dalla Norvegia che dal, eh, dalla Nigeria per ragioni di, di stabilità sì, geopolitica e quindi di sicurezza vi ricordo due, due, due crisi energetiche importanti con l'impatto che hanno avuto la prima la guerra dello Yom Kippur io sono vecchio a sufficienza per ricordarmi le targa alterne io non so se ancora qualcuno si ricorda il fatto che c'era l'austerity e quindi si poteva usare una macchina diversa a seconda dell'ultima cifra della targa era questa, questa prima crisi del 1973 guerra Israele-Egitto quali sono state le conseguenze? I paesi OPEC hanno aumentato il prezzo di acquisto del petrolio del 70%, bloccando l'export verso Stati Uniti e Paesi Bassi. C'era la famosa austerity di cui dicevamo, e questo ha portato però un aspetto, voglio dire, nella disgrazia, un aspetto positivo, come la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, si è andati verso il gas naturale, prima eravamo molto focalizzati sull'oil e sull'energia nucleare. È nata anche l'International Energy Agency, per questa ragione. La seconda crisi energetica di una certa rilevanza è quella del 79 con la rivoluzione iraniana che ha avuto come conseguenze la drastica riduzione della produzione dell'export di petrolio dall'Iran, quindi ha spinto alla ricerca di nuovi giacimenti e di nuovo al potenziamento del gas, ricerca di nuove fonti alternative e si incominciava a parlare delle rinnovabili e poi aspetti tipo tecnologico più, più efficienti con la considerazione della necessità di avere un processo di pianificazione più accorto per l'energia. Visto che siamo come dire eh, in una guerra che coinvolge l'Ucraina, ho provato a raccontare un po' la storia dal punto di vista energetico dell'importanza dell'Ucraina in questo discorso. Partiamo dal 2006, braccio di ferro tra il governo ucraino e il governo russo con un aumento dei prezzi, abbastanza rilevante del gas naturale, una drastica riduzione degli approvvigionamenti provenienti dalla Russia durante la giornata del 2 gennaio. Il timore di una crisi energetica rientra perché è stato fatto poi un nuovo accordo russo-ucraino. Tre anni dopo, 2009, interazione delle forniture di gas dalla Russia all'Ucraina per 13 giorni, l'abbiamo citato, l'affidabilità della Russia come fornitore viene messa. In discussione si pensa a nuove strade che non, non coinvolgano l'Ucraina. Pensate al Nord Stream, direttamente Russia-Germania, Nord Stream 2, quello che è stato bloccato a causa di questa guerra in questo momento, e il Tark Stream da sud bypassare l'Ucraina come fattore di criticità. E qui vedete, quando dicevamo che la sicurezza dipende dalle fonti e dipende dai corridoi, in questo caso la fonte è sempre la stessa, la Russia, il corridoio cambia, passa a nord passa a sud, non passa più con il Broderut attraverso l'Ucraina. 2014 c'è l'annessione della Russia della Repubblica di Crimea, non viene riconosciuta dalla maggior parte dei paesi, gli europei introducono sanzioni economiche e la Russia chiude il gasdotto South Stream attraverso la Bulgaria. C'è il conflitto armato del Donetsk e dell'UNASK che è quello che sostanzialmente vediamo qui anche adesso. Arriviamo ai giorni nostri, 2022, la Russia annette il Donetsk e l'UNASK eh, che si sono proclamati indipendenti, invade il territorio ucraino, c'è l'interruzione del dello Stream 2 che i tedeschi bloccano, c'è l'aumento dei prezzi del gas del petrolio e c'è un timore per la nostra dipendenza dalla Russia e, della, e relativa alla nostra possibilità e capacità di gestirla. Un'alternativa potrebbe essere quello dello Shell Gas americano, perché sostanzialmente il gas dai russi lo perderemo, lo vogliamo bloccare per ragioni legate alle sezioni e quindi l'aspetto alternativo è dire prendiamo lo Shell gas dagli americani che ne hanno e ce lo vendono. Lo Shell gas arriva non con un gasdotto come il Broderut che entra a Tarvisio o come entra poi nazionale dalla Russia, ma come gas naturale liquefatto, GNL. Questo è un processo un po' più complicato, no? perché devo liquefarlo, trasportarlo con la nave, poi metterlo in un rigassificatore e collegarlo alla rete nazionale. Quindi costa di più. Eh, il discorso di quanto costi di più è dubbio, c'è chi dice tre volte. Qui in realtà ci sono alcuni dati più ottimistici che sostanzialmente dice che il gasdotto costa un terzo di più. Quindi aumentiamo del 30-40% il costo. E questa la mettiamo lì come possibile soluzione anche in un'ottica di un'alleanza occidentale che si è venuta a creare e che compattamente vuole in qualche modo eh, liberarsi dalla dipendenza russa. Adesso la domanda che tutti si pongono è ce la facciamo senza il gas russo? Che cosa possiamo fare? E questo come dire si può discutere. Proviamo a dare qualche numero e qualche idea di qual è la situazione che andiamo ad affrontare. Vedete che ci sono le due stagioni, quella invernale e quella estiva completamente diverse, il consumo invernale di gas naturalmente è maggiore, il consumo estivo è minore, ma tipicamente io uso gli stoccaggi, noi abbiamo 18-20 miliardi eh, eh, di, di, di, di, di metri cubi come valore di stoccaggio nazionale che dobbiamo riempire d'estate e utilizzare d'inverno. Togliendo il gas russo, vedete che abbiamo d'inverno una domanda di 42 miliardi di metri cubi e gli approvvigionamenti che ci rimangono sono dell'ordine di 25. Vedete, la bilancia non è molto bilanciata a nostro favore. Se guardate la situazione invece estiva, abbiamo circa un 50 miliardi di domanda e un 27 di approvvigionamenti. Che cosa facciamo, possiamo fare e come ci regoliamo in questa situazione? Allora, abbiamo detto che la Russia pesa per il 43%, del nostro, del nostro della nostra importazione, quindi occorre fare due cose, ridurre la dipendenza e diversificare gli approvvigionamenti. Questo è quello che si sta facendo, voi l'avete letto su tutti i giornali. Allora, la prima possibilità è aumentare la capacità di rigassificazione, quindi io posso importare gas naturale liquefatto. Parlavamo adesso degli Stati Uniti, aumento delle importazioni dal Qatar e così via. E quindi questo prevede un incremento di 10 miliardi all'anno, grosso modo. Trovare altri canali di importazione, avete letto che il governo ha fatto un accordo per aumentare di poco meno di 10 miliardi di metri cubi, cubi l'importazione dall'Algeria. Dall Sfruttare la produzione nazionale, produrre nazionalmente è sempre difficile, non siamo un paese che ha molti ostacoli a fare qualunque cosa, no? però si pensa di poterla aumentare di un paio di miliardi di metri cubi. Il raddoppio del TAP, anche questo molto deprecato, che potrebbe arrivare a 20 miliardi di metri cubi. Eh, L'altro aspetto, che questo è un po' paradossale, però è necessario, è quello dello stop al decommissioning delle centrali a carbone. Voi sapete che noi eravamo nel phasing out delle centrali a carbone, adesso, come dice alcuni, qualcuno scherzando, siamo passati dalla decarbonizzazione alla ricarbonizzazione perché in effetti dovendo produrre energia elettrica, abbiamo visto quale fetta di energia elettrica nazionale è prodotta dal gas, non avendo il gas sfrutto ancora il carbone. In quei tre elementi no, del trilemma energetico che dicevamo, security, sustainability ed equity, vedete che in questo caso privilegiamo la security contro la sustainability, ci teniamo ancora un po' il carbone per avere sicurezza anche se meno sostenibile, perché nel breve periodo non possiamo fare tanto di diverso assicuriamo il massimo livello di stoccaggio nella stagione estiva. Ecco, se noi facciamo questa operazione i numeri più o meno tornano, quindi possiamo alla fine riuscire, non proprio tutto, ma sostanzialmente a impattarla rispetto alla perdita del gas russo. Nel lungo termine l'idea è di investire in generazioni rinnovabili, anche questo l'abbiamo detto, l'elettrificazione degli usi finali e alcuni pensano di tornare al nucleare si può discutere se sia un'opzione oppure no e volevo farvi vedere qual è il gioco dell'energia allora se voi vedete per quanto riguarda il gas e il petrolio greggio abbiamo la Russia la quale fornisce all'Europa e all'Italia abbiamo messo le due dimensioni una certa quantità di gas o di olio naturale che corrisponde a 155 miliardi di metri cubi l'Europa paga 10 miliardi di eh, eh, euro e il valore è probabilmente sottostimato questo è un osservatorio dell'economia della complessità di dell un'università americana ci sono altri dati che danno questi numeri un po' più alti analogamente vedete noi prendiamo 30 miliardi di metri cubi e diamo 4 miliardi di euro ai, eh, ai eh, russi una situazione analoga la vedete eh, per quanto riguarda l'olio combustibile. Allora il tema delle sanzioni qual è? Da un lato c'è un soggetto, l'Italia e l'Europa, che ha bisogno di energia. Dall'altro c'è un soggetto che a fronte di questa energia prende dei soldi, aumenta il suo prodotto interno lordo. E quindi è un classico esempio di teoria dei giochi. Voi non so se avete visto quel film Beautiful Mind, no? l'equilibrio di Nash, in cui c'è un'interazione strategica tra i due giocatori, perché se io non ti prendo l'energia sto al buio, ma tu perdi il tuo introito che ti aumenta il PIL. Se io non ti do l'energia, tu stai al buio, visto dall'altro giocatore, però io perdo una quota rilevante del mio PIL. E Quindi se volete vederlo in una vignetta è un po' questa. No? C'è a sinistra l'Europa che vuole guardare la security of supply, a destra la Russia che vuole la security of demand, cioè vuole essere in grado di vendere. La coperta è cotta. Nel senso che se io la tiro dalla parte di fare un'azione politica che può essere ti metto le sanzioni oppure ti chiudo i rubinetti secondo che guardiamo l'Europa o la Russia, mi rimane scoperta eh, in un caso la parte legata ad avere soddisfatti i nostri consumi energetici, dall'altro la parte relativa al fatto di avere soldi che incrementano il mio PIL. Sapete come questo, è importante per la, eh, come questo sia estremamente importante per il default russo, no? Quindi la ragione per cui in questa situazione di guerra l'unica cosa che non è stata bombardata e non è stata sabotata né da una parte né dall'altra è il gasdotto e questo ha un certo. Se, se, se noi guardiamo la Germania, che è ancora più dipendente da noi, dal gas russo, il 70%, e questo corrisponde a un costo, diceva la Bundesbank, evitarlo, di 180 miliardi. Quindi la ragione per cui il cancelliere tedesco è poco propenso alle sanzioni, il Presidente Zelensky non lo ha voluto a Kiev, risiede nell'analisi di questi numeri. Di questi sì. A questo punto io con questo ho sì. concluso. Eh, C'è tutto un aspetto relativo ai prezzi e l'aspetto relativo ai prezzi lo, lo vediamo no, con queste vignette. Cioè vedete questo che dice avevo paura del buio dopo l'ultima bolletta ho paura della luce e non lo possiamo eh, dis discutere in questo momento ma vedete come l'aspetto dei prezzi sia un altro eh, riflesso che però rimandiamo a un'altra puntata. Io vi ringrazio per, per l'attenzione.